Stesi sopra un telo di vanità Vi credete d'essere delle rarità Atteggiandovi come divinità Mentre si corrode l'umanità Anziché appiattire le diversità Alzate i muri che dividono comunità Ma la vita non ha genere colore Passaporto religione o età Ci si riempie la bocca con libertà Ma nessuno più lotta per la libertà Mentre sta chiuso in silenzio Chi non ha libertà Tutti a fare tam, tam Non per i diritti in Afghanistan O per i vaccini all'Africa O perché ci sia sto mondo Vero equità Tutti a fare tanti tam, tam Per 15 minuti di notorietà Che pare tutto una Fuffa, perché si girano le parole come si fa in una truffa E eh, dietro gli schermi fate la muffa Tutti ve la contano ma mica tutta Solo la parte di verità che vi gusta Ma tanti pezzi di verità non ne fanno una giusta Certa gente ride mentre il mondo brucia Alta gente vive sulla fiamma nuda Siamo Società arida Figlia di una madre avida D'intolleranza apparenza gravida Perché tutto torna cash gravità Vendiamo l'anima e ci illudiamo che il resti candida Ignoriamo quel che è lontano Finché non ci scoppi in faccia un'arma tattica Il mondo predica pace poi ci si fa solo la guerra in pratica Sempre e solo per economia Non si è mai esportata la democrazia Quanta retorica su sta follia Che inevitabilmente decadda l'ipocrisia Perché qualunque sia la ragione La guerra è pura follia Certa gente ride Mentre il mondo brucia Alta gente vive sulla fiamma nuda